Stacca tutto io, e sentite? No, no, stacco, stacco, stacco. Spe... Si stavano spegnendo i monitor. Risciù, stacca tutto, stacca tutto, risciù, stacca tutto.